Ciao a tutti, oggi prepareremo la focaccia al pesto con emulsione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidoba, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale, pesto, per l'emulsione, olio, acqua e sale grosso. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua.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 sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in un contenitore, copriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in forno spento per almeno 2 ore. La focaccia è ben lievitata, trasferiamola in una teglia rivestita con un carta da forno. Prepariamo adesso l'emulsione. Mettiamo all'interno del boccale l'olio. L'acqua. E il sale grosso. Ed il bimbi per 15 secondi, anti-orario, velocità 4. L'emulsione è pronta, trasferiamolo in una ciotola. Con le dita facciamo dei fori. Prendiamo su tutta la, la superficie l'emulsione. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno 30 minuti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. La focaccia è cotta. Lasciamolo intiepidire prima di servire. Focaccia al pesto con emulsione. Grazie e alla prossima ricetta!